Ciao cari romaniù! Per vostra sfortuna sono ancora io, Live. Yeah. Aspetta, aspetta, aspetta. Oggi non presento niente. Eh... Sarà solo informativo. ma ah, però, il sottofondo può continuare. La rubrica principale verrà un attimino sospesa per dar spazio a un'altra rubrica che partirà da lunedì alle 15 su Instagram. Si chiamerà "Diretto in diretta". L'idea è nata un po' seguendo il flusso classico dei trend social e quindi delle live. Non è nessuna nuova idea. La differenza sostanziale è che io non voglio limitarmi a chiamare qualsiasi persona mi capita a tiro ma ho deciso di selezionare determinati artisti digitali che a mio modesto parere la stoffa ce l'hanno beh, inizialmente alcuni mi hanno detto no, altri si sono correttamente giustificati per il rifiuto ma la sostanza è una sola coloro che sono rimasti, anche se pochi hanno dimostrato grandissima umiltà e un altro valore che li accomuna che è il non sapersi accontentare il non sapersi accontentare di, di una posizione che ricoprono non viene nel giusto contesto valorizzata. E questo non è da tutti perché è facile cadere nell'abisso dalla frase tipica bisogna fare gavetta o ancora all'inizio bisogna farlo senza essere remunerati. E questo fa sì che molti artisti digitali inizialmente si lasciano andare a queste frasi di rito e perdono di vista qual è il loro vero obiettivo ovvero non fermarsi mai non arrendersi mai e andare sempre puntare sempre a qualcosa di più come nella vita se ci pensate ognuno sceglie di stare dove è meglio per lui e se a volte significa accontentarsi altre volte significa continuare a lottare per arrivare in una posizione migliore di quella di prima perché su instagram è semplice perché i miei colleghi digitali non hanno un profilo youtube quindi non avrebbe alcun senso andare a fare le live e quindi le dirette su questo portale va da sé che ho pensato lo stesso di portare queste dirette su, su youtube e ho pensato perché non mandare le differite in modo tale che quelli che non hanno potuto seguire lo streaming lo possano vedere in santa pace con comodo in un secondo momento beh sì però poi non si dovrebbe più chiamare diretto in diretta ma diretto non in diretta vabbè ricapitolando lunedì mercoledì e venerdì in diretta su instagram e martedì giovedì e sabato in differita su youtube per chi se la fosse persa con questo penso di aver detto tutto vi invito sempre a mettere like al video se vi è piaciuto commentarlo qui sotto se avete critiche da fare o commenti, anche benevoli, che vogliate farmi, e di schiacciare la campanellina se volete rimanere in contatto con me per i prossimi episodi. Non mi resta che augurarvi buona visione per le dirette che usciranno la settimana prossima. A lunedì!